Amici di Le Fonti TV, bentrovati e benvenuti a questo nuovo focus. Oggi siamo in compagnia, vado subito a presentarvi la mia ospite, di Laura Corti, Head of Risk and Compliance Italy, Forward You Life Insurance Lux. Grazie per essere con noi, bentrovata. Grazie a voi. L'argomento di oggi è proprio quello della compliance e come leggete in sovrimpressione il titolo che abbiamo voluto dare a questo nostro approfondimento, è il ruolo della compliance nella compagnia assicurativa e direi di proprio da qui Laura, eh, vorremmo capire cos'è la compliance per una compagnia assicurativa e come funziona all'interno di Forward View. Certo, allora eh, diciamo che l'obiettivo principale della compliance è conformare l'attività dell'impresa assicurativa alla normativa vigente, esterna e interna, sia a livello individuale che a livello di gruppo. La normativa esterna per intenderci è quella emanata dalle istituzioni governative, dagli istituti di vigilanza come per esempio il codice civile, il codice delle assicurazioni ma anche la regolamentazione di agenzia delle entrate o banca d'Italia. Mentre invece parlando di normativa interna eh, intendiamo e si intende quella della singola azienda eh, come per esempio il codice etico o il codice di condotta. Allora Laura, vediamo se ho capito bene, possiamo considerare la compliance parte della struttura ma anche della strategia fondamentalmente di una compagnia assicurativa? Esatto, esattamente così, infatti la compliance e le sue funzioni partecipano allo sviluppo e all'attuazione delle linee strategiche definite dalla compagnia attraverso quella che è un'attività di valutazione preventiva dei rischi di non conformità derivanti dall'applicazione del piano strategico stesso quindi per esempio quando si introducono dei nuovi prodotti o delle modifiche ai prodotti esistenti o all'ingresso in nuovi segmenti di mercato o aree geografiche o per esempio all'adozione di nuovi canali o modelli di distribuzione è tutto molto chiaro, ipotizziamo un altro aspetto, cioè anzi mettiamo sul tavolo un altro aspetto, nel caso eh, di lancio di un nuovo prodotto, mm -hmm. questo è un altro, certo. un altro punto fondamentale. Quali operazioni svolge nel concreto la compliance? Sì, allora diciamo che possiamo dividerle in due blocchi. Uh, in un primo momento quindi si valutano, come abbiamo detto, preventivamente gli impatti derivanti dal nuovo prodotto uh, con il quadro normativo di riferimento per cogliere quelle che sono gli eventuali rischi ma anche le opportunità per l'organizzazione, per i processi, per le procedure e quindi poi assicurare il rispetto sostanziale delle norme. In un secondo momento, quindi un secondo blocco, avviene invece posteriormente su processi che sono già in essere, quindi sulle strutture operative della compagnia, perciò per esempio, facciamo un esempio, l'ufficio pagamenti. Sì. Quindi in questo caso noi andiamo a verificare eh, che la funzione eh, prevenga tutte eh, le eh, attività che possono non essere conformi. Ok, ok. Una delle cose più importanti sì. è proprio il fatto che siamo indipendenti. Ecco, la infatti volevo arrivare lì, no? c'è esatto. l'indipendenza Esattamente, di questa è una cosa fondamentale perché noi rispondiamo direttamente alla dirigenza e questa eh, distanza dalla parte operativa, dall'area operativa, ci dà un'obiettività fondamentale questo tipo di eh, attività. Insomma, non c'è rischio che ci sia qualche interferenza, eh, mettiamola in questo modo, no? potete agire sì. indipendentemente. E parliamo adesso di quadro normativo, perché una cosa che mi stavo chiedendo e che sicuramente emerge nei pensieri quando si ragiona intorno alla compliance è eh, qual è la differenza tra i compiti della compliance e quella dell quelli dell'ufficio legale. Non si rischia una sovrapposizione? Allora, eh, diciamo che così pensandoci potrebbe sembrare che ci siano delle aree in cui c'è una sovrapposizione. In realtà al legale è riservata l'interpretazione della normativa e la compliance in base a questa interpretazione suggerisce quelli che sono eh, gli adeguamenti da portare a processi e procedure Supportando l'azienda nella realizzazione dei presidi più adeguati a gestire il rischio di non conformità alla normativa. Ok, interna e esterna, in interna, Certo, esterna, esattamente. Immagino. E quindi diciamo che eh, la collaborazione tra le due funzioni, legale e compliance, è proprio efficace. Eh, per eh, una conformità sostanziale con quello che è il quadro normativo. Ecco tutto questo per andare verso una trasparenza totale, correttezza dei comportamenti, quindi questa doppia diciamo, valenza aiuta ancora di più a garantire questo giusto? Esattamente. Eh, U è una compagnia assicurativa sottoposta a doppia regolamentazione, qui hm, potrebbe complicarsi un po' la faccenda, è per questo che voglio affrontare anche questo eh, capitolo. Italia e lussemburghese. Esatto. Eh, quali sono quindi a questo punto le garanzie che la compliance può dare e deve dare anche agli agenti da una parte e ai clienti? Quindi due, eh, tip due tipi di platea diversa e di quale tipo? Certo. Allora, beh, ovviamente, come abbiamo detto, ForwardU è innanzitutto una, una compagnia eh, lussemburghese, quindi, in questo senso, risponde alle normative e alle leggi che sono emanate dal commissario aus assurance in primis, che è l'autorità di vigilanza di Lussemburgo. Allo stesso tempo, però, la sede italiana deve rispettare quella che è la normativa emanata dalle autorità locali, in primis Consob e Ivas. Certo. Quindi, eh, la funzione compliance eh, non solo eh, si attiene a eh, verificare la che la normativa locale venga applicata, ma da Lussemburgo, con una visione molto più estesa, eh, verificano che vengano applicate anche quelle di appartenenza della casa madre, quindi di Lussemburgo. Chiaramente eh, per la compagnia, come giustamente indicava anche lei, è uno sforzo mh, molto grande, eh, però eh, a mio avviso sia per i clienti ma anche per gli agenti è proprio una garanzia a una stretta conformità alla normativa di settore mm. che diciamo è proprio fondamentale per coltivare quel rapporto di fiducia con eh, i propri assicurati vitale eh, in un business come quello assicurativo. Certo. Eh, Peraltro, proprio in merito a questa eh, importanza di eh, essere strettamente eh, legati alla normativa, dal 2019 Forward U eh, Italia ha deciso di attivare il eh, modello di organizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 231 del e 20, e 2001. Eh, in pratica eh, quello che succede è che, eh, grazie all'aiuto di uno studio esterno, la compliance e il legale eh, ogni trimestre vanno a controllare e a verificare che tutte eh, le aree operative della compagnia agiscano nella maniera appropriata e che quindi non possano essere commessi degli illeciti. Eh, quindi passiamo dalla corretta e obiettiva selezione del personale alla gestione dei pagamenti secondo il principio del doppio controllo, eh, certo. l'adeguamento delle misure di sicurezza sul lavoro o la gestione dei dati personali sia dei clienti ma anche dei propri eh, impiegati. Certo, beh, mi verrebbe da dire che con tutti questi controlli, insomma ancora di più, torniamo al discorso che facevamo prima, la trasparenza e la correttezza sono... Insomma garantite, no? E credo che per i clienti ma anche per gli agenti sia la prima richiesta in assoluto quando esatto. si ha a che fare poi con una compagnia assicurativa, quindi insomma questa doppia, doppia regolamentazione, questo doppio controllo aiuta a, ad andare proprio in questa direzione. Laura, le vorrei fare un'ultima domanda se, se possibile. Eh, secondo... Stiamo un po' sulla sua esperienza, perché è bello anche riportare proprio le esperienze dirette e storie concrete, no? al di là poi della spiegazione di tutto quello che ruota intorno, in questo caso, alla compliance. Secondo la sua esperienza, qual è la ricaduta più positiva proprio della compliance nella vita quotidiana di chi appunto come lei lavora per una compagnia assicurativa? Ma allora, diciamo che quello che io reputo essenziale nella funzione di compliance è il rendere accessibile a tutti la legalità, cioè fare in modo che all'interno dell'azienda si lavori in modo etico e che quindi tutto l'ambiente lavorativo interno eh, sia, eh, venga rispettato sia all'esterno che all'interno questa eh, condizione del lavoro sano. Ecco, una condizione che deve essere assolutamente naturale, no? Certo. Quindi attraverso la compliance si può andare proprio a, a centrare l'obiettivo. Attraverso la consapevolezza che viene data da l'insegnamento e la formazione rispetto a quelli che sono i principi etici delle parole chiave. abbiamo trovato tante parole chiave <ride> in questo focus, no? che però certo. sono sempre più richiesti eh, voglio dire, con i tempi che evolvono e con tutte le possibilità che abbiamo a disposizione trasparenza, sicurezza eh, lavoro sano eh, legalità, etica insomma, quindi credo che possiamo raggruppare insieme in un unico pacchetto e anche, diciamo, può diventare anche la morale, se vogliamo, di questo nostro, certo. di questo nostro approfondimento. Lei ci ha aiutato molto a capire di più, quindi grazie a Laura Corti, Head of Risk and Compliance Italy, Forward You, eh, Life Insurance Lux, eh, e mi auguro di poterci vedere al più presto per approfondire altri, altri concetti di questo tipo. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie, grazie per essere stata con noi, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti e continuate a rimanere sulle fonti tv. Arrivederci.